Ciao a tutti. Oggi prepareremo la focaccia al pesto ripiena di pomodorini e scamorza. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: farina di tipo manitoba, farina di semola, acqua, pesto, sale, lievito istantaneo per torte salate, zucchero. Per il ripieno: pomodorini ciliegino tagliati in quarti, scamorza, pesto, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo le farine, il pesto e il sale ed azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividiamolo in due parti uguali e riponiamo la prima parte su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Abbiamo diviso in due l'impasto, adesso stenderemo la prima parte formando un rettangolo. Trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno. farcire mettendo il pesto ridendiamo bene i pomodorini la scamorza Condire con un po' di sale. Pepe. E ronare con un filo d'olio. Stendere l'altra pasta. Chiudere con il resto dell'impasto che abbiamo precedentemente steso e sigillare bene i bordi. Pennellare la superficie con dell'olio. Cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per circa 30 minuti. La focaccia è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia al pesto, ripiena di pomodorini e scamorza. Grazie e alla prossima ricetta!